Ah, no. Puledrano Puledrano E ragazzi oh, ma, eh, Eccoci qua ragazzi Ma che cosa eh, scrivono? Eccoci qua ragazzi eh, Bene Mi eh, sto inquadrando io Mi sto inquadrando io No no se sì, sì. Non detto, Gira no. gira Mi sto inquadrando io